E benvenuti in questo nuovo video oggi ho deciso di portarvi con me in questo full day of traveling perché sarò tutto il giorno in giro per milano e tutto il giorno intendo tutto il giorno sono le 9 e tornerò a casa alle 10 questa sera quindi ho pensato di approfittare dell'occasione per mostrarvi come mi sono organizzata con i pasti in questa giornata voi sapete che io sto seguendo un intuitive eating e quindi, cioè, mangio quando ho fame. Solo che quando sei fuori, quando sei in giro, questa cosa è abbastanza difficile, soprattutto se ti prepari i pasti, cosa che io ho fatto. Perché non sai effettivamente se avrai fame, quanto avrai fame, e se quello che ti sei preparato è troppo abbastanza. Soprattutto quando ti prepari dei piatti magari già pronti, quindi magari il pranzo e la cena in una schiscetta unica... Tutta completa Ieri sera ho passato la serata a prepararmi tutto quindi ho tutto impacchettato e è inutile dire che comunque se avrò ulteriore fame i supermercati a Milano esistono e quindi sicuramente troverò qualcosa. Quello che ho provato a fare soprattutto perché ho degli orari un po' sfasati oggi quindi degli impegni proprio all'ora di pranzo e all'ora di cena ho cercato di fare tante piccole preparazioni Basate sui macronutrienti Quindi delle preparazioni più proteiche Delle preparazioni più basate su carboidrati E mentre i grassi sono un po' presenti ovunque Al fine di decidere nel momento in cui mi sederò per mangiare Cosa mangiare da piccole cose Vediamo come funzionerà e vediamo se eh, andrà bene comunque eh, vi porterò con me in questa mia giornata e eh, vedremo insieme cosa faccio e cosa mangerò ciao un giornaliero primo stop dentista lo so cosa state pensando Silvia sei di Padova, vivi Piacenza ma il dentista a Milano sì, ma in realtà il mio dentista è di Budapest Perché dovete sapere che io prima di avere questa bellissima dentatura Avevo dei denti orrendi e nel periodo in cui ero a Budapest, periodo dei 16 anni, ho messo l'apparecchio per sistemare il tutto. Qui in Italia mi avevano detto che mi dovevo operare perché avevo la mandibola troppo avanti, a quanto pare, mentre questo dentista ha applicato questo sistema innovativo americano e mi ha sistemato i denti in un anno di apparecchio. Quindi è rimasto il mio fedelissimo dentista, che per fortuna non mi riceve soltanto a Budapest, ma mi riceve anche eh, qui. In Italia, a Milano e quindi adesso dopo un bel po' che non lo vedo sto andando a fare una visita di controllo, anche se si sa questo dente che non mi piace quindi step one dentista Olè, uscita dal dentista allora, non dovrò metterla parecchio, ma Dovrò iniziare una terapia a base di mascherine, quelle trasparenti. Quindi mi metteranno dei pispolini qui trasparenti e poi praticamente cambio mascherina trasparente ogni 2-3 settimane e così mi dovrebbe spostare i denti. Comunque devo trovare una location dove sedermi e eh, consumare il mio pasto. Ultimo, ho trovato un bel parchetto. Adesso andiamo a mangiare sulle panchine. Allora, per pranzo, tra tutte le cose che mi sono portata. Ho deciso di mangiare la mia eh, torta brisée di zucca che ho fatto ieri, che però voi avete visto nel video precedente. Se non l'avete visto andate a vederlo perché è una cosa che mi è venuta davvero bene. E mi sono portata il pezzo che era fatto con la forma del plum cake e mi sono portata una tristissima piadina di albumi, cioè solo albumi e pepe. E voi direte che triste Silvia, ma no, Eh lo so, solo che la torta brisée di zucca è già... Ricca di grassi, carboidrati e fibre Quindi fa davvero un semipasto completo Manca soltanto la fonte proteica Perché comunque mh, ho messo un panetto di quark per tutta la farcia E qui ce ne sarà stato tipo un quarto o un quinto Quindi uh, ho pensato di portarmi la fonte proteica Penso che comunque questo messo sopra la torta brisée non sia poi così male. Dal dentista mi sono lavata le mani Tac Ah, che gioia Questa non so perché Mi è venuta molto morbida Cioè sentite Non so Rispetto all'altra che Mia mamma si è lamentata che era troppo dura Forse ha cucinato di meno Comunque questa è davvero deliziosa Dovete sapere che io sin da piccola ho sempre avuto un amore incondizionato per le torte rustiche e per le torte salate. In particolare amavo quella con la scarola e i pinoli di mia mamma. Top. E adesso che ho scoperto questa pasta, come farla, sarà una torta rustica e torte salate a go-go per sempre. Tutta la vita. <sussurra> Fermata numero 2, McFit, Milano Fulvio Testi, dove vi farò conoscere un nuovo youtuber, Dennis, che si allena qui e abbiamo colto l'occasione per allenarci insieme, per fare qualche video interessante insieme, che vedrete adesso. finito di allenarmi con Dennis. Dennis, presentati! Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Dennis, avessi già mi ha già presentato. <ride> mi chiamo Dennis. Ciao, mi chiamo Dennis. Allora io faccio fitness, però fitness divertente, poi lo vedrete nei miei video. Comunque seguitemi, Dennis Calla, con l'accento sulla che tutti non lo mettono. Poi vi metto il nome Link qui, in ma tanto non lo metterò mai perché me lo scordo sempre. E bene, bravo, seguitelo! <ride> E adesso sistemo un attimo qui la situazione e poi vado alla location number 3 di oggi! Spero che il video con Dennis vi sia piaciuto, io adesso sto raggiungendo la location numero 3 che è l'evento finale del progetto di beneficenza che avevo organizzato Benefit qualche mese fa se vi ricordate io avevo partecipato alla presentazione e poi questo progetto è andato avanti e oggi ce ne sarà la consegna dell'assegno nel frattempo ho fatto un merendo, ho mangiato una banana e ho finito gli albumi che non avevo finito a pranzo e io spero di riuscire a partecipare al momento della consegna dell'assegno però non ne sono sicura perché ho da prendere il treno quindi alle 8 devo assolutamente scappare comunque adesso entriamo Semplicemente votarsi le tasche di quello che c'è in eccedenza in un'azienda per fare della pura beneficenza. Noi abbiamo chiesto alle due associazioni di testimoniarci in maniera concreta come saranno spesi i soldi della donazione come previsto sono praticamente dovuta scappare e non ho assistito praticamente a niente e mi dispiace però ho avuto la possibilità di salutare tutti e adesso sto correndo per andare alla stazione ed è molto lontano da qui quindi ci vediamo sul treno speriamo raga ce l'ho fatta io sono sedita sul treno direzione Pandova, torno a casa dopo aver rischiato di non superare le barriere perché a Milano ci sono le... perché a Milano ti fermano prima di entrare sui binari per controllare se hai il biglietto. E io avevo il telefono all'1% e ho avuto giusto la possibilità di mostrarglielo e entrare e superare la barriera e arrivare a prendere il treno perché, se no, avrei dormito qui sul binario. Comunque, adesso mangio e volete sapere che dopo tutta la mia preparazione cosa ho dimenticato? le posate ma per fortuna lì in McFit ho pregato Luca di darmi quel sacchetto di plastica e mi ha salvato la cena e la vita da mangiare mi sono rimasti il pollo con le verdure e le gallette di riso devo dire che mi sono organizzata abbastanza bene e le quantità e le dosi sono state perfette Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia ispirato e fatto capire che mangiare sano on the go non è impossibile ma è fattibile. E basta, torno a casa. Ah, ho i denti sensibilissimi dopo il dentista. Bentornati, sono tornata. Ehi. Partita del rosa anche tu Piano <totipo>